dopo aver costruito la sua casa, decide di organizzare una festa con i suoi fidati amici. Giunto l'atteso giorno, Santiago accoglie gli invitati e si mette a preparare in cucina. Durante la festa, però, viene assalito dalla nostalgia. Santiago ripensa al suo amato veliero di cui ormai non rimane più nulla, perché ha utilizzato tutte le parti di esso per costruire la casa. Così pensa a cosa potrebbe fare per avere un ricordo in casa della sua imbarcazione. Decide allora di prendere il suo taccuini a forma di cerchio su cui annotava il pescato di ogni giorno e dice ai suoi amici Ragazzi, disegnatemi il mio amato veliero, così potrò tappezzare le pareti e abbellire la casa. Gli amici sono d'accordo e cominciano a disegnare sui fogli rotondi. Vogliamo aiutarla anche noi ad addobbare la nuova casa? Ragazzi, aiutiamo Santiago ad addobbare la nuova casa. Prendiamo fogli circolari bianchi non quadrettati che rappresentano l'ambiente marino. Completiamo il disegno con l'albero maestro e la vela. L'albero maestro dovrà essere lungo quanto lo scafo della barca. Confrontiamo insieme alcune proposte. Cosa notate? Qual è la differenza tra un disegno e l'altro? Notiamo che, nel primo caso, l'albero maestro è troppo inclinato, il veliero così strutturato non riuscirebbe a reggere al forte vento del mare. Nemmeno questo secondo disegno fa il caso nostro, ma solamente il terzo disegno sembrerebbe verosimile. Vi ricordate come è fatta la barca di Santiago? L'albero maestro risulta essere perpendicolare al ponte di comando. Perfetto! Questo primo passo è fatto! A questo punto, una volta capita l'inclinazione migliore, occorre stabilire lo spessore dell'albero maestro. Forniamo alcune strisce di carta di lunghezza varia e proviamo a calcolarne l'altezza. Notiamo che l'altezza si può considerare in termini di distanza tra le rette che formano i bordi della striscia. Prendiamo adesso un foglio circolare bianco con una retta e un punto P esterno ad essa, che appartiene alla retta che forma il secondo bordo della striscia. Secondo voi, quale sarà la strada più corta per collegare il punto P alla retta e dunque l'altezza della nostra striscia? Analizziamo i primi due casi. Misuriamo col righello il percorso tracciato. Notiamo che, in entrambi i casi, la lunghezza del segmento risulta essere pari a 6 cm. Se invece prendiamo in considerazione il terzo caso, la lunghezza del segmento risulta essere pari a 5 cm. Dunque, la strada più corta, quindi la distanza tra il punto P e la retta R, è quella rappresentata dal segmento passante per P e perpendicolare alla retta R, proprio come per l'albero maestro del nostro veliero. Per disegnare al meglio la vela della barca, che è triangolare, ci serve ancora uno strumento, l'altezza del triangolo. Proviamo insieme a disegnarne alcune. Per quanto imparato prima, l'altezza è ancora una volta la distanza da un punto a una retta. Il punto è uno dei vertici dei triangoli e la retta è il lato del triangolo opposto al vertice. Siccome il triangolo ha tre vertici, avremo tre altezze. Infatti, in questo caso, avremo questo punto e questa retta, nel secondo caso avremo questo vertice e questa retta, mentre nel terzo caso avremo questo vertice e questa retta. Missione compiuta! I disegni sono rigorosi e verosimili. Santiago può adesso abbellire le pareti della sua nuova casa con quadri a razzi colorati che li ricorderanno il suo amato veliero. Ma, per finire, rivediamo insieme i concetti matematici emersi da questa attività. I concetti chiave emersi sono il concetto di perpendicolarità, distanza punto retta e altezza di un triangolo. Per quanto riguarda il concetto di perpendicolarità, due rette del piano si dicono perpendicolari se sono rette incidenti e intersecandosi formano quattro angoli retti, ossia quattro angoli di 90 gradi. Per quanto riguarda il concetto di distanza punto-retta, dato un punto P e una retta R, nel piano cartesiano, si definisce la distanza punto-retta come la minima distanza tra il punto P e tutti i punti che giacciono sulla retta R. Infine, per quanto riguarda l'altezza di un triangolo, si definisce altezza relativa ad un lato o a un vertice di un triangolo il segmento che congiunge un vertice con il lato opposto all'angolo è tale da essere perpendicolare al lato stesso. Ogni triangolo ha tre altezze, ciascuna condotta da uno dei tre vertici.